Stasera lei ha partecipato a un appuntamento della rassegna di Politicamente Scorretto. Sì. E le chiedevo un parere su Politicamente Scorretto, se si è fatto un'idea, che cosa ne pensa. Sì, io trovo che sia un progetto culturale molto interessante perché appunto permette un vero dibattito, come se fosse comunque una, una chiacchierata no? normale tra, tra amici dalla quale poi possono emergere appunto diverse tematiche eh, che quindi molto utile per la diffusione di tematiche importanti come quelle che abbiamo affrontato questa sera quindi sono contenta di aver avuto la possibilità di partecipare e trovo che sia un'iniziativa d'altronde da dieci anni che, che, esiste, che esiste quindi penso che sia molto valida quindi mi sono fatta una, una bella idea ecco